Heartless and mean, mugging at 16 on the scene, watch the beans bugging, kicking up dust, with the old G's soaking up the game that was told to me. I ain't never touched a gap that I couldn't shoot. I learned not to trust a bitch from the prostitutes, taught lessons. A young nigga asking questions while other suckers was guessing I was gangsta sexist. Elementary wasn't meant for me, can't regret it. I'm headed for the penitentiary and cut. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Corsi e oggi vi porto un outfit maschile eh, questo outfit è semplicissimo come l'avete visto nel nei video diciamo è abbastanza semplice l'unica cosa che vi serve sono i jogger neri ragazzi che si possono reperire in ogni attività e il borsone allora eh, in primis mettiamo una sneaker bianca poi andiamo qui in, in gilet mettiamo un gilet nero e subito dopo camicia con gilet, una camicia eh, con gilet rossa che sarebbe quella di San Valentino che ha diciamo queste cose sulle maniche poi andremo a mettere un guanto bianco potrete scegliere, ci sono un paio di tipi di guanto quindi scegliete voi insomma e eh, una cravatta oppure un pavillon bianco a me piace come sta con la cravatta e quindi ci metto la cravatta ragazzi dopodiché che cosa dovete fare andate eh, su equipaggiamento e mettete il respiratore una volta messo il respiratore andiamo sugli occhiali e scegliamo un occhiale bianco ragazzi Io oh, ce ne sono svariati però a me piaceva questo qui con le lenti Diciamo, in questo modo però ce ne sono svariati quindi potete scegliere, poi andiamo su caschi, un casco anzi proiettile. E il gioco è fatto, ragazzi. Veramente questo completo è semplicissimo. Andate a salvarlo e avrete, eh, diciamo, parte del completo. Fatto. Come dicevo, questo completo è veramente elementare, però è molto di impatto. A me piace tanto come tipo di completo. Infatti, per il personaggio uomo. Uso questo completo se volete. Potete anche mettere un ciuppatto uh, antiproiettile, però a me non piace. Io non lo metto. però non ci sta male. A questo punto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare il borsone delle rapine sul, uh, sul completo che abbiamo appena fatto. In free mod non ce lo lascia fare, ragazzi. Quindi andate in un lavoro da titano, selezionate la missione poi andate eh, ovviamente nella missione e selezionate il completo eh, in cui avete il borsone adesso andremo a vedere il procedimento ragazzi è lo stesso lo stesso di prima semplicemente che dobbiamo farlo dentro la missione perché altrimenti fuori non, eh, non ce lo lascerà fare almeno a me non l'ha lasciato fare quindi eh, non so che dirvi quindi una volta messo il borsone magari se ce lo toglie e lo rimettiamo non è un problema, prendiamo un oppressor spicchiamo il volo ci lanciamo con il paracadute e facciamo il solito procedimento di sempre apriamo il menu del pad cerchiamo il nostro andiamo in abiti, cerchiamo il nostro completo quello che stiamo diciamo, modificando, quello che stiamo lavorando in questo caso si chiama nuovo e andiamo a eh, schiacciare X il momento in cui il personaggio si toglierà la borsa come ho fatto io adesso, a questo punto ragazzi dobbiamo andare a salvare questo completo, non sarà possibile andare a salvare il completo in un negozio di abbigliamento eh, però è possibile andarlo a salvare in un appartamento, in una clubhouse house oppure nel palazzo del cielo. quindi una volta fatto ciò, salvate il vostro completo e ve lo ritrovate in free mode allora andiamo a salvare freccia salviamo sul completo che stavamo lavorando e una volta salvato basterà uscire da, dalla missione ragazzi apriamo il telefono e usciamo dalla missione io adesso esco dalla web house perché altrimenti mi porta al porto se esco dalla missione dentro la web house infatti sto gioco ha dei respawn un po' alla cazzo di cane però comunque sia eh, va bene usciamo dalla missione e ci troveremo in free mod con eh, il borsone alcune volte capita che appena spawniamo in free mod dopo qualche secondo lo toglie però basterà selezionare nuovamente il completo e lo avremo come già fatto. Come ho già detto è un completo veramente elementare, però secondo me è molto di impatto, è molto carino. Detto questo un saluto a tutti, al prossimo video.